Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo con Gaetano, ha quasi 63 anni, a gennaio compie 63 anni, ha effettuato un anno fa un impianto di protesi peniene idraulica tricomponente. È arrivato alla nostra attenzione perché aveva il pene completamente piegato a 90 gradi e non aveva più nessuna possibilità di avere un rapporto sessuale normale e soddisfacente. A distanza di un anno Gaetano è qui per testimoniarci la sua esperienza Gaetano come stai bene benissimo rispetto a prima è cambiato tutto completamente il pene funziona c'ha la funzionalità completa come era come dove come deve essere e quindi da tutti i punti di vista sono soddisfatto del piacere e, e della funzionalità il pene è dritto è dritto completamente senza problemi perché il mio non mi dava assolutamente prima dell'operazione non avevo nessuna possibilità di avere rapporti quanto era piegato il pene? Eh, a 90 gradi a sinistra e in alto cioè aveva due, una piegatura doppia praticamente Ok. senti l'intervento com'è stato tecnicamente? cioè che cosa hai sentito? hai sentito molto fastidio? ma assolutamente, chiaramente fastidio dico... Eh, una battuta il fastidio più grande è la puntura lombare eh. Eh, a me forse mi dà la più fastidio di tutti ma poi per il resto l'anestesia l'anestesia sì okay. poi per il resto no, no, no, non c'è stato nessun, nessun, nessun fastidio chiaramente l'inconveniente de, delle operazioni che, che fastidio momentaneo del giorno dell'operazione del giorno successivo dopodiché finito tutto eh. ti accorgi di avere una protesi? Oppure è una cosa... Beh, no, eh, allora, nel, nella normalità assolutamente non ho nessuna sensazione di avere la protesi. Chiaramente eh, eh, avendocela lo so, la, la attivo, la metto in funzione, per cui eh, sono cosciente di avere una protesi, ma assolutamente non mi dà nessun fastidio, nessun ingombro, nessun, niente. Come se non ce l'avessi, come prima. Le due donne che dicono, soddisfatte? Cioè, sì, racconta, dimmi stai a dire una cosa, raccontamela. Eh, no, no, vabbè, nella posizione, nella particolare posizione, cioè, io sotto, lei sopra, cioè, praticamente non vuole mai scendere. È che sei timido. Eh, no, che capito. Perché? Chi la sente sta cosa? <ride> Nessuno. Ma, cioè, chi la sente? No, un, un milione di persone. anzi. Eh, no, no, è No, Va bene. tengo famiglia va bene, ok, perfetto io eh, spero che tu sia contento, contento Sì, intervento. assolutamente sì perché eh, è cambiato completamente lo, lo stato in cui stavo e sono pienamente soddisfatto bene, ok bene, questa era la testimonianza di Gaetano, vi invito a mandare le vostre domande all'indirizzo in sovraimpressione e vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis